E partiamo subito dalle pensioni, adeguamento del 7,3% nel 2023 con l'aumento degli assegni caso per caso e poi fondo perduto alle imprese per la crisi ucraina istanza in tramite Invitalia entro la scadenza del 30 novembre e ancora esonero contributivo lavoratrici madri lo sgravio del 50% si applica dalla data di rientro effettivo si passa poi al bonus carburante autotrasportatori pronto il codice tributo per la compensazione con il modello F24 e l'ultima notizia di oggi sulle pagine di informazione fiscale che riguarda la sanatoria bonus ricerca e sviluppo con la proroga per la scadenza al 2023 sempre più vicina Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dalle pensioni, adeguamento del 7,3% nel 2023, l'aumento degli assegni caso per caso. L'articolo di Anna Maria D'Andrea fa il punto sulle pensioni con adeguamento provvisorio del 7,3% nel 2023. L'aumento degli assegni è stato fissato dal Ministero dell'Economia con il decreto firmato il 9 novembre 2022 e sarà pieno per i titolari di trattamenti fino a quattro volte il minimo. I dettagli sono all'interno dell'articolo che riguarda le pensioni con adeguamento fissato al 7,3% a partire dal 1 gennaio 2023 a fissare l'aumento degli assegni sulla base dell'inflazione è il decreto firmato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti il 9 novembre 2022. A determinare la percentuale di rivalutazione degli assegni è il calcolo della variazione percentuale registrata dall'Istat all'Indice dei Prezzi al Consumo forniti il 3 novembre 2022, una rivalutazione provvisoria che sarà poi comunicata in via definitiva una volta noti i dati complessivi dell'anno con eventuale conguaglio degli importi quale sarà quindi l'aumento delle pensioni dal 1 gennaio 2023, i valori variano in base all'importo del trattamento riconosciuto ed è pari al 100% solo per quelli che non superano i 2.101,52 euro, ossia quattro volte la pensione minima di 525,38 euro. Euro. Passiamo al fondo perduto alle imprese per la crisi ucraina, istanza tramite Invitalia entro la scadenza del 30 novembre. L'articolo di Rosi Delia: le imprese possono richiedere l'accesso al fondo perduto per la crisi ucraina a partire da oggi 10 novembre 2022 alle ore 12. L'istanza deve essere inviata entro la scadenza del 30 novembre tramite il canale attivo sulla piattaforma Invitalia e le istruzioni da seguire e i requisiti da rispettare sono indicati all'interno dell'articolo. Proseguiamo in tema di lavoro. Esonero contributivo lavoratrici madri con lo sgravio del 50% che si applica alla data di rientro effettivo l'articolo è di Francesco Rodorigo l'Inps nel messaggio numero 4042 del 9 novembre 2022 Fornisce alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri in seguito al congedo di maternità. Lo sgravio del 50% dei contributi per un anno si applica a partire dalla data effettiva di rientro al lavoro anche in caso di eventuali periodi di malattia, congedo o ferie continuativi. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è scaricabile il testo del messaggio dell'IMS. Proseguiamo ancora con il bonus carburante autotrasportatori pronto il codice tributo per la compensazione con modello F24 lo istituisce la risoluzione numero 65 del 9 novembre 2022 dell'agenzia delle entrate nel documento di prassi ci sono anche le istruzioni per la compilazione del modello F24 che si trovano nella parte finale dell'articolo i eh, contribuenti dovranno inserire la sequenza di cifre 6989. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la sanatoria bonus ricerca e sviluppo con la proroga sempre più eh, vicina al 2023 dopo il rinvio del decreto aiuti La proroga della scadenza si avvicina con l'iter della legge di conversione della norma in questione. Anticipazioni sullo slittamento al 2023 erano arrivate anche dal comunicato del MEF del 31 ottobre scorso. I soggetti chiamati alla regolarizzazione e le informazioni nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sono indicate all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre anche ancora una volta sulle pensioni, da gennaio scatta l'inflazione, assegni più ricchi del 7,3% e poi gli aumenti da gennaio 2023, come cambiano gli assegni con la tabella e i numeri del giorno, 5.600 riguarda Ferretti, premio da 5.600 euro ai dipendenti, senza persone non siamo... Nulla. E poi uno riguarda invece la crisi idrica con un acquedotto dall'Albania alla Puglia e il progetto da un miliardo. Per quanto riguarda le agevolazioni superbonus il governo lo cambierà non solo dal 110 al 90 ma sarà rivisto anche per il reddito. E poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda le regole di bilancio e si intitola «Patto di stabilità, rientro del debito eccessivo in 4-7 anni, ma sanzioni certe». È di Francesca Basso e eh, fa il punto su quelle che sono le proposte della Commissione UE che sono state presentate mercoledì scorso. Vengono definiti gli orientamenti per la riforma del patto di stabilità che dovrebbe essere sospeso nel 2023 per poi riprendere, salvo eventuali emergenze nell'anno prossimo, dal 2024. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it.